Sono Ettore Falduto, un piccolo barista, diventato forse un po' grande grazie alla conoscenza di questo grande personaggio di cui è Angelo Napoli, che mi ha reso un po' la vita diciamo, elettrizzata in quanto ebbi la fortuna di conoscerlo 10-12 anni, anni fa e mi sono fatto convincere dal suo progetto di tostare il caffè all'interno della mia attività e diciamo la cosa mi ha incuriosito molto anche perché io venivo da un'esperienza di 13 anni di lavoro e volevo dare una svolta un po' alla mia vita e pensavo che forse sarebbe stato giusto unirmi a questo progetto che peraltro l'ho letto in una rivista devo dire che da quando mi sono sentito sicuro, e pronto a fare il passo, effettivamente le cose sono andate nobile, molto bene, anzi stanno andando ancora tanto bene, in cui sono riuscito in un piccolo quartiere, visto che ormai forse un po' per gioco, per scherzo, era proprio la sollevazione di quartiere il progetto, a realizzare i sogni della mia vita, cioè a creare un punto di incontro di tutta la gioventù del posto è diventando un punto fermo di colazioni, e caffetteria eccetera per quanto diciamo, riguarda l'attività del bar. Oggi posso vantare un'attività avviata grazie anche a questa particolarità di questo caffè che forse non è il migliore di tutti però sicuramente il diverso cioè, è una cosa che mi inorgoglisce molto, anche perché chi lo vuole deve venire a prenderlo da me. Altrimenti trova il caffè ovunque, ma non questo mio. Diciamo che io sono riuscito a creare la mia miscela, il mio gusto nella tazzina. E oggi mi sento dire le persone, ma che buono il caffè, che buono il caffè. E allora le tante cose da raccontare. Ricordo il primo giorno dopo l'inaugurazione dell'attività in cui mi sono trovato un fiume di persone a dover servire un po' incuriositi un po' dalla cosa io diciamo non che me ne sono andato in palla però eh, nel diciamo, promettermi di fare bene non volevo sbagliare nulla e allora quel giorno verso mezzogiorno luna quando poi mi sono un po' staccato da quel fiume di persone ho chiamato Angelo Napoli l'ingegnere e gli ho detto che mi hai rovinato la macchinetta non mi andava bene cominciava a sbruffare perché buttavo le colpe ad altre persone ma non perché eh, sarà stata la gioia adesso non ve lo so spiegare nemmeno oggi però era tanta la voglia di fare che mi ha portato a, a chiamarlo, e dico, cambiami sta macchinetta non so se si ricorda l'ingegnere però cambiami sta macchinetta non riesco a lavorare la gente è tanta diciamo il succo alla fine è stato quello effettivamente ho sempre lavorato con eh, aziende eh, diciamo sempre un'azienda solida dietro però con un sistema completamente diverso da quello che ho affrontato e adesso mi sono messo in gioco un po' per bravura un po' per... però ho cambiato tutto il metodo del mio lavoro quindi ci ho dovuto mettere anche del mio per riuscire bene anche perché non volevo dare sazio a quelle persone tante che volevano il flop della mia attività che sono tantissime, però grazie un po' alle scelte, alla mia, non voglio essere modesto, alla mia bravura sono riuscito a, ad essere dove sono. Oggi posso dire che sono un punto di riferimento di tanti colleghi miei amici che me ne vogliono bene e che io ho il piacere di poterla aiutare se necessario. La cosa migliore che possa essere in un'attività. Sì, è vero, oltre questo progetto, oltre alla tostatura e diciamo alla lavorazione di un caffè istantaneo, diciamo eh, senza maturazione, la tecnica che ho scelto io, c'era anche la possibilità di servire eh, il caffè anche nella, nelle case, diciamo, delle persone che volevano acquistarlo cioè il crudo macinato il caffè macinato fresco da portare a casa diciamo che all'inizio era una, diciamo un, un progetto che non tanto mi ispirava in quanto non pensavo che la gente poteva comprare il caffè da portare a casa per fare il caffè nella Mopa, anche perché forse non era corrente che i nostri nonni, i nostri zii lo compravano eh, così una volta, che non c'erano i supermercati e si acquistava il caffè al bar. E diciamo che anche questo è stato un uh, punto che ha funzionato molto e quanto ancora oggi la gente arriva e compra un etto, due etti, mezzo chilo, un chilo di caffè nostro. Dice quello che fai tu, quello che fai tu, eccetera. Sono una persona che non mi espongo troppo, non sono molto social purtroppo, ma non per scelta perché ritorno, siamo in un punto dove eh, il Sud purtroppo vive di invidia a me piace fare le cose concrete e andare direttamente al succo nel senso che eh, a me non interessa il, la pubblicità nel senso buono del nome della, sicuramente interessa quello che c'è dentro la tazzina se poi fuori c'è scritto Ettore eh, mi potrebbe anche stare bene, però non è la cosa primaria, la cosa primaria è il prodotto che servo alla clientela e che giorno per giorno viene richiesto sempre di più, almeno nella mia attività. Sicuramente il mio viso in questo momento non è quello di sempre, perché in questo periodo mi ritrovo un viso un po' stanco dal normale, anche perché abbiamo passato una stagione molto bella e preferisco farmi questi caffè tutti io e, e quindi in questo momento eh, sarà pure un po' stanco, però sicuramente è il mio, quello liscio, pulito, umile di una persona che sincera. si è realizzata e sincera, sincera veramente.